Consigliere Sturni, prego consigliere. Sì, Presidente, per eh, annunciare quello che già abbiamo detto Pochi, pochi minuti fa che il Movimento 5 Stelle voterà eh, a favore dell'istituzione eh, di questo eh, strumento di partecipazione importante che eh, avrà diciamo, l'opportunità di accogliere sia la cittadinanza che eh, associazioni ed altri eh, soggetti che vorranno fornire un contributo eh, fattivo all'amministrazione all in materia di eh, innovazione tecnologica e trasformazione digitale. È un primo passo mi viene da dire su questo tema legato agli strumenti di partecipazione e che eh, questa, anche questa maggioranza attraverso la proposta di delibera di revisione dello Statuto di Roma Capitale che è stata presentata il 4 di aprile ha intenzione diciamo, di riformare tutti gli istituti di partecipazione su Roma Capitale considerato che l'ultimo regolamento è di 23 anni fa. Grazie.